I nostri cuori difendi dal peccato A me piso, la meta Il sguardo sguardo d'asceta Mostra al tuo gregge fuggi da legge Santa e divina Che apre la china a te de... Aspettate, be' maledetti de... Se pio ve de... lo taglio Aspettine de... ve lo taglio de... Se be' Contro il maligno Lo ha te de... del tuo cuore, Padre, Padre, Padre venerato, per quel che hai che ti sia reato. E non mi aspettate, domenica prossima non va certo! Padre, Padre, Padre superiore. peccato Amen fisso alla meta tuo sguardo da scelta mostra tua tuo gregge la fulgida legge santa e divina che apre la china del cielo tu che ci sproni ad essere buoni tu che ci esorti ad essere forti contro il maligno lo scudo hai innalzato della superiore, la penitenza è il pane del tuo cuore, padre, padre, padre venerato, per quel che hai fatto, che tu sia beato. Amen, amen. Ve ah, prego io stavolta, ve prego io. Ma come tra frati? Se freghiamo uno con l'altro, mi uh, passino cascare i cordoni. Uh.